lo direttamente Bentrovati trovati un nuovo appuntamento con leggere parole che è incontro insomma eh, l'evento organizzato dalla fondazione di Vagno per i granale del sapere con la collaborazione della città metropolitana di bari oggi partiamo di ripartenza e ripartiamo tutti da un oggetto che maneggiamo solitamente che siamo abituati a toccare e per i più piccoli insomma eh, è una, un, un oggetto che dovrebbero imparare a toccare e ad usare parliamo di libri perché il tema di oggi è ripartire dai libri l'editoria pugliese per il dopo Covid-19. Perché ripartire dai libri? Perché secondo alcune indagini, secondo ad esempio l'indagine La lettura e i consumi culturali nell'anno dell'emergenza, quella realizzata dall'Associazione Italiana eh, Editori insieme al centro, insieme al Cepelli, il centro per il libro e la lettura, eh, L'anno scorso è stato un anno decisamente tragico eh, per i librai e per gli editori. Ehm, insomma, mh, lo scorso anno si è chiuso con numeri sicuramente negativi, molti hanno aspettato che arrivasse Natale per vedere la ripresa delle vendite, c'è però un dato positivo, e cioè che eh, il 61% eh, delle persone dichiara di aver letto almeno un libro durante l'anno. Che cosa è intervenuto per fare in modo che almeno questo numero crescesse rispetto al 58% ad esempio del 2019 e al 55% del 2018. Anche di questo parleremo oggi. La crescita sicuramente è il recupero dei numeri negativi eh, persi, insomma dei numeri eh, registrati durante il lockdown. La ripresa di questi numeri sicuramente è dovuta al, a un grande lavoro, al lavoro di librai e al lavoro degli editori che hanno tenuto Vivo il rapporto con i lettori. Sono stati capaci in questi mesi in cui le manifestazioni dal vivo sono state chiuse, quindi non ci sono state fiere, non ci sono state presentazioni in presenza, sono stati capaci di non tagliare mai questo filo diretto con i lettori. Grazie a loro possiamo parlare di una piccola ripresa rispetto agli anni precedenti e rispetto ai, 2000, 2000, ai due mesi, scusate, tragici dell'inizio del 2020. E allora con chi ne parliamo oggi? Ne parliamo con una parte degli editori pugliesi. Io ve li presento, ve li presenterò in rigoroso ordine alfabetico e sono Gino Dato per la Progetita Editore, Buonasera. Roberto Pagletti per la Florestano Edizioni, Agnese Manni per Magni Editori, Leonardo Palmisano per Dicicola, Alessio Rega per Le Flaner Edizioni che tra l'altro da qualche giorno è diventato gruppo editoriale, magari anche di questo parleremo dopo, Giovanni Turi per Terra Rossa Edizioni, Buonasera. Carla Palone per la casa editrice Gelso Rosso e Delvira Zaccanino per la casa editrice La Meridiana. Con loro abbiamo anche il dottor Mauro Paolo Bruno, che è dirigente della sezione Commissione Economia della Cultura della Regione Puglia. Benvenuti. Salve. Ah. Dunque, iniziamo subito a parlare. Abbiamo parlato di dati. I dati. Abbiamo letto i dati riferibili ai lettori, i dati riferibili agli editori, quali sono? Io ho preso come punto di riferimento, e magari potrei smentirmi e ne sarò felice, eh, le rilevazioni dell'Osservatorio dell'Associazione Italiana Editori sull'impatto e sull l'impatto del covid 2019. Sono rilevazioni rese pubbliche a giugno 2020. Si prevedeva che nel 2020 sarebbero stati 21.000 i titoli pubblicati in meno. 12.500 le novità in uscita bloccate, 44 eh, milioni e mezzo le copie che non, saranno, non sono state stampate e 2.900 i titoli in meno da tradurre. Ad aprile il 70% degli editori stavano attuando o programmando addirittura la cassa integrazione e qui parliamo anche degli editori più grandi. Cosa succede per gli editori, per i piccoli e medi editori? Quasi un editore su 10 stava valutando la chiusura già nel 2020 un altro 21% ancora la considera possibile. A fine 2020 si stimavano per la piccola e media editoria 21.000 opere in meno, pesante naturalmente anche il calo di fatturato. Le librerie sappiamo che hanno avuto un deciso calo di fatturato anche loro, nel frattempo però, per fortuna, è arrivato il periodo natalizio e allora io lo chiedo a voi, a voi che siete i protagonisti, questa tavola rotonda vorrei capire voi come vi siete organizzati perché avete messo in campo eh, tantissime iniziative, eh, vi siete ingegnati, vi siete reinventati e questa è una delle cose che più vi premia eh, rispetto a tutto quello che è accaduto: reinventarsi. Questa è una capacità. E allora io insomma ho deciso, considerato che abbiamo un pari numero di uomini e donne, di iniziare in modo alternato. E quindi chiederei a Daniele Manni, innanzitutto per Manni editori, come vi siete organizzati voi. Allora, eh, come ci siamo organizzati? Siamo rimasti ovviamente tutti quanti abbastanza eh, scioccati e, e incapaci di reazione all'inizio, eh, la prima cosa che ci è venuta in mente di, di fare eh, è stato utilizzare il, il web, i social, quindi abbiamo chiesto a un po' di autori, di amici della casa editrice di fare un video che, uh, che, fosse, che andasse dai consigli di lettura delle riflessioni un po' più specifiche tipo dello 0,3 sì quindi non rilevante sì. però un aumento in questo secondo me ci sono due dati che continuano ad essere preoccupanti il primo riguarda noi ossia la Puglia è al quintultimo quartultimo posto dei, per i dati di, di lettura e, e l'altro è che eh, io credo che diventi strutturale il cambiamento eh, che si ha nel canale di vendita scelto, sia si è spostato tantissimo eh, sull'online, gli acquisti si sono spostati tantissimo sull'online e è difficile, io credo, che, insomma, che si torni indietro e questo apre uno scenario che dal mio punto di vista è preoccupante perché le librerie fisiche fanno un lavoro che è molto diverso da, da quello che fa uh, la libreria online e soprattutto nell'online eh, una percentuale molto alta c'è la Amazon che secondo me fa un danno eh, molto eh, importante al, all'editoria e soprattutto all'editoria indipendente alla bibliodiversità e oggettivamente fa un danno alle finanze del, dello Stato italiano non pagando le tasse in Italia, così per dire due cose. Forse sono stata lunga, chiedo scusa e mi taccio. No, sei stata tra l'altro precisa e tra l'altro hai nominato anche due cose che, di cui avremmo parlato più in là, cioè l'aumento del consumo e book perché c'è stata un'impennata nell'acquisto e book e poi Amazon, l'acquisto online, perché naturalmente eh, con la chiusura, la riapertura, la chiusura e la riapertura, alla fine la gente si è affidata ad altri mezzi di acquisto. E allora, Gino Dato, Project Editore, come vi siete organizzati invece voi? E se avete notato effettivamente che c'è stato un, uh, un cambiamento in questi mesi? Eh, buonasera innanzitutto buonasera a tutti. Allora, sì, io confermo eh, la lettura di questi dati nuovi di cui parlava Poc'anzi Agnese. In effetti siamo a un più 0,3% per la carta, a un più 37% per gli ebook. E a un più 94 per cento per gli audio gli audiolibri eh, voi dovete tener conto tutti noi dobbiamo tener conto che nei nelle primissime settimane del lockdown noi abbiamo assistito a quello che è stato un crollo nel 2020 siamo scesi anche fino al meno 40 per cento però come per miracolo ehm, alla fine di gennaio noi ci ritroviamo con questi dati che secondo me sono verosimili e si spiegano col fatto che eh, appunto le vendite eh, in assenza di movimento di movimento fisico delle persone in chiusura parziale delle librerie e in chiusura delle, delle università hanno determinato appunto eh, un rifugio nella vendita online da parte di, di tutti i e-commerce. Naturalmente, come diceva Agnese, la parte del leone l'ha fatta Amazon, però io sommessamente mi chiedo eh, se non ci fossero stati questi venditori online, questi e-commerce, come il libro avrebbe eh, potuto perpetuare quella che è la sua funzione. Perché ecco, a mio parere un elemento su quale noi dobbiamo riflettere è sulla centralità del libro. Sì, è vero, è aumentato l'uso degli e-book e, e degli audiobook, però degli audiolibri, però eh, questa crisi ha per così dire, restituito, a mio modo di vedere, una centralità del libro è un elemento sul quale dobbiamo riflettere. Come ci siamo realizzati? Noi siamo eh, prevalentemente editori universitari, quindi eh, quando ci siamo accorti che le vendite, purtroppo, si trasferivano dalle librerie, e sottolineo purtroppo anch'io, eh, alle vendite parcellizzate abbiamo rafforzato queste vendite, perché eh, era abbastanza eh, singolare che eh, gli stock di libri eh, che venivano avviati alle librerie diventavano tante vendite singole attraverso Amazon. E poi abbiamo fatto anche noi degli incontri, eh, li abbiamo chiamati incontri digitali, per i quali tuttavia da un primo momento di eh, grande partecipazione, di numerosa partecipazione, poi ahimè ci siamo accorti che col passare dei mesi eh, l'attenzione per, per questa formula scemava. Non so se, se come prima risposta è sufficiente. No, sì, è sufficiente perché ora stiamo sto semplicemente perlustrando e sto cercando di far capire dall'altra parte che, che cosa è accaduto e che cosa vi è accaduto e quindi come avete effettivamente risposto. Eh, prima parlavamo di book con Agnese Manni, abbiamo parlato di acquisti online. Chi ha pubblicato anche degli book durante eh, il periodo pandemico, ma in periodo del lockdown, immediatamente dopo anche Roberta Magarelli, Florestano Edizioni. Ora, edizione <ride> è una casa editrice che eh, prevalentemente pubblica libri musicali e durante le presentazioni di questi libri si ascolta anche tantissima musica. Musica e libri sono le cose che più abbiamo ascoltato e più abbiamo, di cui più abbiamo fruito durante questo periodo, eh, a parte insomma il cinema e la televisione. Roberta Magarelli, come vi siete organizzati voi che siete abituati ad avere un contatto con il pubblico in qualche maniera obbligato rispetto ai libri appunto che pubblicate? Sì, infatti diciamo che l'impatto è stato devastante perché oltretutto... Sono state bloccate anche le attività didattiche, quindi c'erano anche i docenti di conservatorio, di, di strumento che do, erano costretti a fare attività uh, didattica da remoto, cosa che è praticamente allucinante per chi insegna uno strumento, insomma, per chi ha un minimo di, di, di conoscenza si rende conto che è veramente difficile. Guarda, io posso dirti una cosa. Um, io temo più per il 2021 che non per il 2020, cioè il contraccolpo secondo me lo dobbiamo ancora avere. Ora, ehm, a parte la, la mancanza delle, delle presentazioni online, che ovvia, eh, scusate, delle presentazioni fisiche che ovviamente ci hanno creato uno stop che penso sia uno stop che abbiamo sofferto tutti quanti, in realtà io non ho avvertito un blocco anche nelle idee di produzione che gli autori e i nostri clienti avevano. Temo invece il contraccolpo sì. quest'anno, perché la musica soprattutto, lo sappiamo tutti, è un'attività elitaria, non è per tutti, quindi è costoso seguire uno strumento e studiare uno strumento a dei costi. E con la perdita di tanti posti di lavoro, con una crisi economica enorme, io temo moltissimo che già la crisi del libro è quella che è, ma del libro musicale potrebbe essere ancora, ancora più, più pesante. Io questo temo, lo temo molto, quindi sto, eh, sono eh, affacciata alla finestra a guardare. Ecco. Eh, ripeto, non ho avuto una grande crisi nel 2020, ma temo che possa ancora arrivare, tipo tsunami. Noi ci auguriamo che arrivi il più tardi possibile o che non arrivi proprio in realtà. realtà. Leonardo no. <ride> Le Parmigiano, Radici future, eh, che quest'anno tra l'altro sta iniziando in, eh, come dire, con una grande spinta, visto che è già avviato il festival eh, di legalità già da, da gennaio, insomma da fine gennaio. Ma Noi abbiamo, innanzitutto abbiamo dovuto fare i conti con dei DPCM che a volte non erano di facile interpretazione. Quando siamo usciti dalla fase più nera, quella dove diceva Gino, durante la quale, come diceva Gino, il crollo è stato inevitabile delle vendite perché si è stoppato da un giorno all'altro l'ingresso in libreria dei dei clienti soprattutto dei grandi lettori perché questo è uno dei dati che emerge tra le righe del rapporto che è stato pubblicato oggi abbiamo organizzato un evento cinque presentazioni estive nell'officina degli esordi dove abbiamo sete, sede che anche ha anche avuto un discreto successo e servito più che altro a non far dimenticare che eh, esiste la presentazione come, come strumento l'altra volta abbiamo dovuto necessariamente interrompere delle pubblicazioni alcune non le faremo più questo ci ha portato a fare una riflessione, soprattutto perché eravamo nel pieno dell'organizzazione di Legalitria 2020, d'ora in avanti noi puliremo molto le nostre, le nostre collane. Perché? Perché ehm, il dato pubblicato oggi, io avevo ricevuto alcune notizie qualche settimana fa, eh, ci dice una cosa. Il grande lettore si è spostato sulle piattaforme online, non esiste solo Amazon, fortunatamente abbiamo avuto Book Dealer, che è stato poco sfruttato, dai, dai librai pugliesi peccato perché è una piattaforma sostanzialmente indipendente che favorisce molto potenzialmente l'editore indipendente si, sono, si è riavvicinato il rapporto tra il lettore diciamo di genere e la libreria di quartiere e questo è un dato interessante perché probabilmente se la, recupera, se la Puglia recupera qualche posizione è perché alcune librerie penso che so alla libreria Kublai di, di Lucera che conosco, che conosco molto bene eh, o la libreria di Mimmo Sparno a Mola hanno non solo mantenuto rapporti con i loro gruppi di lettori le scuole sono alla fine un gruppo di lettori no? in termini commerciali non sono, sono nient'altro che questo ma li hanno intensificati questo che significa? che si è creata una sorta di protofiliera positiva come reazione alla, alla crisi noi, ab noi abbiamo in alcuni casi aumentato le vendite perché siamo andati a recuperare i lettori in qualche modo organizzati per comunità di interessi abbiamo pubblicato testi sull'antifascismo grazie alle relazioni che abbiamo costruito col mondo sindacale e con l'ampi abbiamo coperto il territorio non soltanto regionale ma anche nazionale lo stesso con i testi in cui siamo più specializzati lavori di inchiesta sulle, sulle mafie grazie al, al festival e stiamo entrando nel mercato dell'infanzia dell e della preadolescenza un'ultima nota e il dato sull'audiolibro sull è fondamentale, perché quello secondo me può essere una sorta come dire, di viatico per l'uscita dalla crisi, soprattutto per i, piccoli, per i piccoli editori, a patto che in qualche misura la produzione, perché ha dei costi, venga sostenuta. È stato molto utile l'intervento che anche noi abbiamo fatto nei tavoli che abbiamo tenuto con la Regione Puglia durante il lockdown, quando abbiamo sollecitato... La Regione ha costruito un momento, diciamo, di ristoro, ma in realtà non è un ristoro, è un vero e proprio acquisto copie con progetto lettura tematico differenziato per volumi d'affari di ogni singola società partecipante, perché secondo me questo ha introdotto, ed è una nota, una nota veramente positiva che io ho portato anche al Governo, che non ha fatto la stessa cosa, ha introdotto un elemento che, e lo do come suggerimento al dottor, al dottor Bruno, Uh, ha introdotto un elemento che potrebbe diventare, da qui al prossimo lustro, che sarà di crisi per tutti noi, un elemento strutturale, coinvolgendo magari due soggetti, i librai, perché i librai li abbiamo un po' dimenticati in questi, in questi mesi, ovviamente i librai indipendenti, non i librai di catena che stanno tendendo a sparire, ma è una tendenza nazionale questa, e a ridursi nelle grandi gallerie, e i gruppi di lettori che si possono costruire intorno alle community library. Sono due elementi che eh, potrebbero vedere coinvolti, vedo, vedo Carla, ehm, due elementi che potrebbero vedere coinvolti anche le amministrazioni comunali. Le amministrazioni comunali quindi coinvolte nel, nel, nel, nel, nel, nel recupero, insomma, nel riparo di quanto è accaduto, gli audiolibri. Elvira Cannino, La Meridiana, eh, anche per gli audiolibri ci vogliono dei nuovi impianti, ci vuole una nuova struttura, ci vogliono degli investimenti notevoli. Allora voi come avete affrontato questo periodo e questi investimenti alla fine ce li possiamo permettere? Allora, grazie innanzitutto per questa opportunità di confronto necessaria anche in questo momento. Io sono d'accordo con Roberta che il, 21, il 2021 diciamo, avrà momenti di instabilità molto più, molto più forti di quelli del 2020. Allora, noi come abbiamo affrontato inizialmente? Io mh, ho avuto questa immagine di fronte a me mh, agli inizi di spesamento che era che bisognava fare quadrato e fare comunità. Ed è la cosa che noi abbiamo fatto con i nostri autori e con i nostri lettori. Quindi da subito abbiamo cercato delle occasioni per tenere insieme il gruppo dei nostri, dei nostri lettori, inventandoci delle cose eh, ovviamente online che non fossero legate soltanto al prodotto libro perché la comunità uh, si crea intorno alle idee che una casa editrice porta avanti, alla ricerca culturale che, uh, che porta avanti. Quindi in quel momento in cui eravamo tutti un po' spaesati, ci stavamo interrogando di fronte con delle, due, delle nuove domande, insomma delle, delle cose anche che non riuscivamo a capire, abbiamo proprio fatto, fatto quadrato con, uh, attraverso degli incontri tematici che non erano soltanto di sponsorizzazione di un libro o di un prodotto, cioè ci siamo interrogati nella crisi con la nostra, la nostra comunità di lettori e di autori. Eh, la nostra fortuna è anche quella di essere un editore di catalogo, non un, autore, un editore che punta tutto sulle novità. Quindi eh, strategicamente abbiamo ridotto immediatamente le uscite ponderando moltissimo le tirature, quindi eh, abbiamo ottenuto il manubrio sui costi, dovevamo necessariamente farlo, avendo anche fatto la scelta di non andare in cassa integrazione. Ho pensato che fosse fondamentale in quel momento tutelare i lavoratori del, della nostra filiera, insomma. Eh, quindi, fatta questa scelta, abbiamo ridotto notevolmente i costi e anche ci siamo guardati intorno. Da sempre noi siamo organizzati proprio con una vendita molto spinta sul rapporto diretto con i nostri clienti. Questo si è rafforzato e credo che sia un elemento, eh, sono d'accordo con Leonardo, che va ulteriormente indagato e anche sostenuto eh, perché sta cambiando il mondo dell'editoria eh, e il mondo anche del rapporto dei nostri lettori con i libri. Il dato degli audiolibri è molto molto indica indicativo perché la gente legge di meno ma ascolta di più. Questo è un processo eh, che si è fortemente sdoganato con la pandemia ed è una cosa sulla quale noi ci dobbiamo interrogare ovviamente, ovviamente eh procedere cioè fare delle scelte e fare anche delle scelte strategiche che se fossero strutturali sicuramente ci agevolerebbero tutti perché ciascuno di noi singolarmente forse non può permettersi diciamo una produzione immediata in audiolibri. quindi questo è anche un suggerimento e anche una pista di lavoro su cui potremmo potremmo confrontarci quindi la nostra chiave di lettura in quel momento è stata appunto di creare e di tenere la comunità dei lettori che è cresciuta attraverso anche la, la solidarietà digitale che abbiamo provato a fare, ma abbiamo provato soprattutto a tirar fuori dal nostro catalogo, anche abbastanza ricco di, ehm, in, di percorsi e di, e di letture, eh, quegli elementi che la crisi riportava a galla, che tirava fuori come elementi di connessione o di disconnessione delle relazioni tra le persone. Quindi è stato un momento di forte impatto, dal punto di vista dei numeri ma anche dal punto di vista della, della tenuta del tutto, del ragionamento e, e credo che um, sia servito um, a noi ma sia servito anche in generale a capire anche quanto uh, si può ancora esplodere, far esplore, esplodere la dimensione del libro e della lettura in, uh, nelle nostre comunità. Credo che questo sia un elemento importante. Il dato che io ho recepito con assoluta uh, chiarezza in quest'anno è di come il posizionamento della casa editrice alla Meridiana sia totalmente nazionale e non regionale. Ad esempio, ed è un dato con il quale io devo fare i conti in maniera molto chiara, perché eh, se tutto quello che abbiamo fatto sia gratuitamente che a livello pagato, cioè la formazione pagata è totalmente sposa, spostata su un piano nazionale e poco regionale, questo mi interroga anche sui bisogni su cui la comunità pugliese tende diciamo, ad investire culturalmente, eh, e come invece il lavoro che facciamo abbia un riconoscimento e abbia anche un posizionamento che non è eh, localistico. Quindi è un punto di forza che può essere anche un punto di riforza per l'intera filiera eh, regionale dell'editoria della, della cultura pugliese. Mi fermo qui, Anna Maria. Grazie Elvira, tra l'altro hai, hai cedatissimi spunti poi per proseguire la conversazione, quindi fare comunità, recuperare il rapporto con i lettori. È una cosa che gli editori, a cui gli editori pensano poco, considerato che tra gli editori e i lettori poi c'è sempre la libreria, però effettivamente recuperare un rapporto corto detto fa sempre bene a tutti. E allora fare comunità eh, non soltanto il prodotto libro e la tutela dei lavoratori, e poi la riduzione dei costi. Però c'è chi come Alessio Rega delle Flanner Edizioni, diciamo, ha voluto dare una spinta ulteriore, quindi reagiamo a questa crisi con un investimento. Le Flanner Edizioni è diventato un gruppo editoriale da pochissimi giorni. Allora, Alessio Rega, come abbiamo reagito a quest'anno terribile? Ma guarda, noi abbiamo continuato semplicemente a fare quello che già facevamo. Sfruttavamo già molto il canale online, del web, facevamo gli ebook già da anni, quindi... Non abbiamo dovuto invertire il nostro processo di produzione, quindi non, non ci siamo trovati particolarmente spaisati rispetto a quello che è accaduto. Sicuramente si sono ridotti tutti gli incontri dal vivo, non abbiamo più avuto la possibilità di fare le fiere, però noi avevamo già lavorato negli anni creandoci quello che è il nostro pubblico e abbiamo continuato a farlo anche durante questo 2020. Paradossalmente, rispetto al 2019, noi abbiamo registrato un aumento di fatturato Uh, io nel 2020 ho continuato a investire soprattutto in comunicazione, sui social network, che ormai sono il principale strumento attraverso il quale veicolare uh, i contenuti, ho creato il mio quarto marchio editoriale, Latte di Nanna, insomma abbiamo sempre portato avanti quelli che erano i progetti previsti dal, dal nostro piano e poi all'inizio di questo 2021 il tutto si è concretizzato con la creazione di un gruppo editoriale eh, che racchiude ben quattro marchi. E questo sicuramente è stato anche un altro aspetto che eh, ci ha permesso insomma, di, di agire bene, la diversificazione sia di target, sia dei contenuti, eh, sia del tipo di di pubblico a cui rivolgerci. Um, quindi sicuramente il 2021 si apre con queste, con queste nuove sfide, vedremo quanto ancora tutto il sistema editoriale comunque sarà capace uh, di reggere questa crisi, anche se, devo dire la verità, sono, sono un po' stanco di sentire sempre le stesse cose, ovvero che l'editoria è in crisi, l'editoria è in crisi, l'editoria è in crisi. L'editoria è in crisi se non si lavora bene, se non uh, si mantiene una certa professionalità, Eh uh, Altrimenti ci piangiamo sempre addosso e non si va, non si va da nessuna parte con questo atteggiamento. Grazie Alessio, quindi è una reazione, quella bisogna sempre avere, a parte la residenza però anche una reazione, quella fa sempre comodo. Eh, questo confronto ci porta proprio a, a raccontarci e quindi a far capire dall'altra parte che non, sei, non è sempre tutto quanto nero, ma ci sono degli sprazzi di colore vivo che dobbiamo assolutamente cogliere. Carla Pallone e Gelso Rosso, quando parliamo di editoria eh, scelta e quindi di titoli, eh, non, eh, come dire, non, non tutto è stampabile, quindi Carla Pallone eh, fa parte di una di quelle case editrici che la scelta ha fa. Carla Palone. Prendendo anche degli improperie poi da parte degli autori perché mi chiedono, mi dicono perché non mi pubblichi, io pago, voglio essere pubblicato no, Beh, a parte la battuta la battuta, buonasera a tutti condivido in parte insomma tutto quello che hanno detto i miei colleghi anche perché attraversiamo tutti lo stesso periodo eh, sia le riflessioni di Roberta così come Agnese, Elvira Leonardo, Gino eh, anche quelle di Alessio in qualche modo perché eh, abbiamo detto in tempi non sospetti basta vedere gli editori come le piccole fiammi che sono sempre lì a chiedere eh, ristori, parola che si usa in questo periodo, a chiedere diciamo, finanziamenti o contributi da parte degli enti pubblici alla fine siamo imprenditori e quindi è giusto investire anche su, su noi stessi sì, su, e sugli altri, quello che la Gelserosa ha sempre fatto eh, ci conosciamo quasi tutti noi in questo anno dove ci siamo fermati si è fermata la vita della gente quindi eh, anche dire perché si è letto di più perché l'essere umano si è fermato perché stavamo tutti a casa non, eh, abbiamo imparato a cucinare abbiamo messo a posto gli armadi abbiamo fatto il cambio dell'armadio abbiamo pulito tutte, tutti i soggiorni e alla fine ci siamo fermati con un libro e abbiamo letto quindi abbiamo riscoperto eh, il piacere della lettura e quindi c'è stato un aumento per questo Gelsorosso Rosso si è reinventata ancora una volta, si è rifatto i look eh, in questo periodo, abbiamo rifatto il sito, abbiamo lavorato con le vendite online, con i nostri distributori online che non si sono mai fermati, abbiamo fatto anche delle scelte. Eh, come ha detto Leo, che ha pubblicato, ha fermato delle pubblicazioni, le abbiamo fatto anche noi, le abbiamo stoppate per la paura di non poterle perle promuovere. Eh, poi ci siamo fatti coraggio in qualche modo perché non potevamo stare fermi per sempre quindi abbiamo pubblicato il libro e abbiamo chiesto ulteriori sforzi agli autori quelli di condividere eh, le pubblicazioni quindi mh, perché quella pubblicazione fosse il loro figlio quindi promuoverlo insieme e così sono nati i tour sui social le presentazioni sui social anche Rosso devo dirlo Uh, ha avuto un incremento del fatturato nel 2020 rispetto al 2019. Abbiamo venduto molte più copie senza presentazioni in presenza perché, purtroppo, ci siamo persi anche la stretta di mano o l'autografo sul libro, una cosa fondamentale durante le presentazioni. Ecco, questo uh, non c'è più. Uh, a livello regionale, di, di spunti, insomma, che uh, ha dato Elvira, condi li condivido tutti. Noi, eh, vogliamo in qualche modo, crediamo che la promozione di un libro, la lettura, sia farsi conoscere, ecco, far conoscere la casa editrice. Cosa c'è dietro una casa editrice cosa c'è dietro una libreria fondamentale almeno per Reggerso Rosso, si faceva l'esempio di Mimmo Sparno, che è uno dei più grandi venditori per Reggerso Rosso eh, di pubblicazioni di libri, e, e imprenditore ecco, della cultura. Trattiamo l'editoria come un'impresa culturale, ma che si parli di impresa, ecco, non, di, eh, non di associazioni, senza nulla torre delle associazioni, però abbiamo anche noi poi i bilanci da, eh, da fare, da far quadrare soprattutto, il personale da pagare, i, eh, i fornitori eh, da pagare e in qualche modo far sopravvivere l'azienda. Ecco, parliamo di azienda culturale e eh, non più solo di ristori e contributi a pioggia, che per quanto possano far piacere da parte della regione, dello Stato, però noi vogliamo lavorare, vogliamo uh, vivere del nostro lavoro e non dei finanziamenti tra un po' parleremo anche di questi, diciamo, di questi ristori e di questi eh, contributi dati così a pioggia, però io volevo chiudere il cerchio con Giovanni Turi, Terra Rossa Edizioni, anche Giovanni Turi, tra l'altro una casa editrice eh, non storica, nel senso che non lavora da vent'anni, però una casa editrice che si è fatta le ossa e che eh, va avanti tenacemente. Giovanni Turi, come vi siete organizzati? Allora, buonasera a tutti e grazie chiaramente per questo spazio. Eh, molto semplicemente anche noi inizialmente abbiamo vissuto un po' lo sbigottimento generale e quindi anche come forma di rispetto ci siamo fermati per dire in che direzione si stesse andando, cosa stesse succedendo intorno a noi. Dopodiché chiaramente ci siamo attivati sia per portare avanti il nostro progetto editoriale, quindi abbiamo spostato, posticipato semplicemente una pubblicazione dal 19 marzo al 19 maggio, dopodiché abbiamo ripreso la nostra attività senza, insomma, rallentamenti di alcun tipo. Abbiamo, questo sì, chiaramente anche noi, puntato molto di più sui social network, anche perché la fortuna di essere un piccolo marchio è quella di avere una struttura, molto più agile, molto più snella quindi diventa più semplice anche riadattarsi in queste circostanze e abbiamo eh, iniziato a pubblicare sempre ebook, ad associare le pubblicazioni cartacee l'ebook che era una dimensione alla quale sinora non avevamo prestato particolare attenzione eh, detto questo la caserice appunto è giovane quindi ha proseguito il suo percorso di crescita e anticipando forse poi il tema successivo una Richiesta una raccomandazione lì dove poi c'è l'impegno della regione a sostenere le case editrici è quella di non limitarsi alla la, tra virgolette pugliesità dei prodotti editoriali perché lì dove poi un marchio si impegna a confrontarsi con un mercato che non è quello regionale eh, tanto più visto che la Puglia ha un bacino di lettori purtroppo molto limitato nel momento in cui eh, anche i finanziamenti sono invece dedicati a pubblicazioni di autori pugliesi o, su le, o sulle geografie, sui luoghi della Puglia, chiaramente si va un po' a settorializzare, e limitare quello che invece dovrebbe essere la spinta delle case editrici come appunto impresa a confrontarsi non solo con un mercato regionale, ma con un mercato invece quantomeno nazionale. Grazie Giovanni Turi. Allora ci rivolgiamo direttamente al dottor Bruno. Abbiamo parlato di ristori, abbiamo parlato di sostegno in generale. Carla Pallone diceva noi non vogliamo eh, semplicemente i contributi, noi vogliamo lavorare e tante poi sono le richieste che in qualche maniera sono venuti fuori. Prima parlavamo e eh, dicevamo eh, che bisognerebbe avere delle strutture apposite per poi fare una promozione che sia al passo con i tempi, quindi tecnologicamente avanzata, che parli di audiolibri, che parli eh, di ebook, insomma che parli una determinata, una determinata lingua. Allora dottor Bruno, la Puglia cosa fa? In Puglia esiste un programma straordinario che si chiama Custodiamo la cultura, che è stato promulgato proprio per l'emergenza Covid-19. Uno stanziamento da parte dell'assessorato all'industria turistica e culturale di 300 euro. Ma questo basta? Questo è bastato? Intanto, buonasera a tutti e grazie per avermi invitato in questa, questa discussione e devo ringraziare tutti quanti perché ho, ho preso appunti, insomma, perché sono... Ciascuno di voi mi ha dato degli elementi di, di riflessione su, sulle, sulle misure. Ora, ehm, come com per voi, il, quando è arrivata la chiusura, il, ricordiamo ancora l'8 marzo, quando cominciamo a chiudere tutti gli uffici, la, la, la sensazione un po' di disperazione, no? di dover allontanarsi da questi uffici, di dover continuare a lavorare normalmente e soprattutto la dichiarazione di dire cosa facciamo adesso, quali sono le azioni che dobbiamo mettere in campo per fare in modo che un settore come quello culturale, tutto quanto, compreso anche la, la parte eh, dell'editoria, eh, possa in questa occasione sopravvivere. Ed è stato, sono stati momenti molto difficili anche per noi. Eh, studiamo la cultura in Puglia, è stato uno slogan che, che abbiamo utilizzato per per mettere in campo tutte le iniziative in favore eh, diciamo, del mondo della cultura, tra cui anche quello dell'editoria. Dell la prima iniziativa che abbiamo messo in campo è stata quella di cui parlava eh, favorevolmente prima Aliziana Roberta Pirmisani, che appunto è stata una misura piccola, molto, molto limitata secondo me, Uh, peraltro non neanche del tutto sfruttata e questo probabilmente uh, in relazione a quello che uh, ho ascoltato uh, in, in, da ultimo, da parte di Giovanni Turi, forse, cioè il fatto di non limitare uh, alcuni tematismi legati diciamo, all'aspetto all territoriale. No? Eh, a fronte dei 300 euro, ad esempio, noi siamo riusciti ad erogarne 200 mila, euro. mila Gli editori che sono hanno beneficiato di questa di quest iniziativa sono 48. E quindi, diciamo però, questa è stata una prima iniziativa. L'iniziativa che è stata poi messa in campo a valere direttamente anche sulle risorse pedro, che è quella della. Diciamo, che riguarda la promozione, la misura 3-4, eh, l'abbiamo messa in campo sempre utilizzando lo stesso claim, che la cultura in Puglia attraverso un'azione un di ristori. Un'azione di ristori che però andava nel segno nella logica di quello che è il cosiddetto temporary framework, cioè quella misura straordinaria degli uti di Stato in favore delle piccole e medie imprese e che prevedeva determinate regole, tra queste ad esempio il calo di fatturato. Da quello che sento, quindi mi conferma il dato che, eh, nonostante tra i soggetti beneficiari della misura che eh, viene eh, gestita da quella promozione, eh, ci siano i codici ATECO, in particolar modo il 5811 e il 4761, che sono quelli di riferimento dell'editoria comunque la richiesta è stata veramente molto molto eh, bassa proprio perché eh, lì eh, era necessario dimostrare un calo di fatturato del 40% rispetto all'anno precedente eh, sotto questo aspetto quindi credo che ci siano delle grandi riflessioni da fare una prima riflessione che mi sento di fare eh, è che se vogliamo la sezione economia della cultura che insomma, ormai da quattro anni si chiama così in realtà deve forse prendere più cognizione, deve più lavorare in sinergia proprio con tutto il mondo dell'editoria. Forse è un mondo che si è più associato diciamo, all'aspetto imprenditoriale, forse più allo sviluppo economico che non invece alla, diciamo, alla parte culturale. All'esercito. Anche e soprattutto in relazione al fatto che abbiamo una legge in Regione che di fatto è rimasta un po' al palo. E noi stiamo iniziando invece, eh, non vi nascondo che probabilmente anche a seguito proprio della pandemia questa cosa è venuta fortemente, eh, dire, è, è riemersa in maniera molto preponderante, proprio perché ci siamo resi conto che probabilmente quella legge forse applicandola attuandola invece potremmo ricavarne tutti quanti dei benefici. Eh, mi riferisco alla legge regionale 40 del 2013 quindi ci stiamo adoperando affinché eh, ci sia eh, la nomina della consulta del libro e degli, degli, degli editori e che porti poi all'approvazione di un piano, un piano annuale e che a questo punto, questo piano, non può essere, eh, diciamo, uh, scelto, così come è già scritto nell'ambito della legge, scelto qui nelle segrete stanze, ma va condiviso con ciascuno di voi, in modo tale, o con la rappresentanza, peraltro già all'interno della consulta ci sono le rappresentanze della, del mondo dell'imprenditoria, dell uh, cioè, degli, degli editori, uh, c'è la rappresentanza dell'associazione dell degli editori pugliesi, c'è l'associazione degli editori italiana uh, ci sono rappresentanze del live. quindi ritengo molto importante tutto questo anche tenuto conto del fatto che già nel 2013 comunque la legge dava degli strumenti per uh, dire, supportare le iniziative di cui, di cui abbiamo parlato finora, cioè le iniziative legate all'innovazione tecnologica alle, alle, ai modi sperimentali di, uh, di avvicinare anche nuovi pubblici al mondo della lettura. E così come ho sentito, se non ricordo male, l'uditore Manni parlava di un'attivazione di, un di una piattaforma online. Una, una, vorrei capire se si tratta di una piattaforma studiata solo ed esclusivamente per, per voi, o è una piattaforma che in una logica di uso possa essere messa a disposizione. Cioè, ecco, ci sono tante cose che possono essere effettivamente realizzate e questo questa crisi che ci ha portato, ha portato il nostro settore diciamo, a, a, a confrontarci con voi, non dico per la prima volta, per carità, perché abbiamo sempre lavorato in quest'ottica, però in un'ottica di promozione soprattutto, attraverso il sostegno nelle fiere, attraverso... Um, magari la promozione in alcuni ambiti su progetti editoriali specifici però non in quest'ottica così come ci stiamo dicendo questa sera. grazie, grazie. dottor, dottor Bruno, glielo faccio dire subito dagli editori di che cosa poi alla fine abbiamo bisogno visto che stiamo facendo questo confronto diretto e probabilmente non è la prima volta che lo si fa ma è la prima volta probabilmente che lo si fa in modo così eh, insomma, senza, senza filtri intanto tanto, a proposito della promozione volevo leggervi due domande eh, che ci arrivano eh, dal web perché ci stanno seguendo via facebook e sui canali social naturalmente eh, e quindi sia sulla pagina Facebook di Lector in Favore sia su quella di pagina 21 oltre che sulla pagina della Fondazione di Bagno. Quindi ci chiede ad esempio Giulia Poli di Santo se eh, all'editoria locale pos possono servire premi dedicati come Terre di Puglia che ad esempio è la seconda edizione e anzi proprio sta partendo il bando per la seconda edizione in questi giorni. Terre di Puglia è uno di quei premi eh, che raccoglie le eh, proposte di tutte le case editrici pugliesi. E poi da Matteo Lorusso ci arriva una domanda che dovrebbe legare the Fin Commission e Puglia promozione, quindi istituire un premio per i libri su temi pugliesi con in premio la possibilità di finanziarne un film. Io vi invito poi magari ad andare a rispondere direttamente sulla, sulla nostra pagina Facebook così potete interagire direttamente con chi ci sta guardando. Però vorrei continuare appunto, dicevo prima, glielo faccio dire direttamente perché parliamo della ripartenza 2022, quindi io vorrei partire dal Vira Zaccagnino. Che cosa si chiede? Che cosa, eh, di che cosa abbiamo bisogno per ripartire al meglio? 2021 eh, dicevate lo si vede ancora in negativo però nel 2022 speriamo che ci sia soltanto insomma un bellissimo, bellissimo colaro, Elvira non è che lo si vede neanche in negativo è che eh, un po come sta accadendo in tutti quanti i settori dopo il momento in cui ci siamo sentiti tutti quanti diciamo degli eroi e capaci di cambiare radicalmente ora stiamo facendo i conti con una realtà eh con una pandemia molto più lunga, con dei processi anche di, di ricadute continue e con una stanchezza anche psicologica, una stanchezza diffusa di tutti quanti. Cioè, credo che dobbiamo fare veramente... I conti è un compito di realtà. Noi abbiamo fin dall'inizio detto che la pandemia ci richiamava un compito di realtà e anche ad una modifica strutturale di alcuni sistemi e anche modelli di vita, modelli anche di economia nei quali eravamo tutti quanti immersi, compresi noi editori. Insomma, credo che quello che ha detto Leonardo della necessità di rivedere anche i propri piani editoriali eh, è stato il, un passo che noi ad esempio abbiamo affrontato come meridiana quando alcuni anni fa ci siamo fatti conti su come la catena distributiva di promozione dei libri, eh, l'ingranaggio della grande distribuzione della filiera delle librerie alla fine soffocava soprattutto noi che eravamo bravi, noi piccoli editori, soltanto a far fare i numeri ai grossi e grandi editori e alla grande struttura. Io credo che la scommessa più forte è che forse possiamo immaginare di fare insieme appunto quella di pensare che la cultura sia, che chi fa cultura siano delle persone eh, non che fanno cultura per volontariato o per diletto, diciamo che sia un'attività eh, a pieno servizio per tutti quanti noi, che quindi siamo degli imprenditori che investono con le proprie risorse e con le proprie capacità in un, nella creazione di un prodotto che è anche un prodotto ed è soprattutto un prodotto culturale e che quando facciamo il nostro lavoro noi immettiamo delle idee immettiamo delle, contribuiamo diciamo, a far crescere una comunità quindi non siamo un prodotto accessorio siamo un prodotto importante soprattutto se si vuole tenere coesa una comunità e credo che la scommessa più importante che si possa fare in Puglia è appunto Provare a guardare ai piccoli editori e quelli che siamo qui presenti hanno questa caratteristica non come a editori regionali che parlano della regione alla regione ma noi dai nostri osservatori siamo guardati e guardiamo al mondo eh, lo dice lo dice il catalogo di ciascuno di noi lo dicono anche le competenze che abbiamo che abbiamo tutti quanti noi eh, quindi in questo sicuramente un um, un tavolo aperto, diciamo, eh, con il quale la regione si può confrontare. E, mh, è qualcosa sicuramente di molto utile eh, per andare oltre, eh, posso dire anche il titolo, cioè Custodire è stato un titolo azzeccato, in una prima fase, perché in effetti avevamo bisogno di tenerci anche stretti. Ora si tratta di non rilanciare, ma di proprio mh, eh, generare delle politiche culturali eh, che eh, creino dei punti stabili e dei punti forti nella nostra regione. Un processo di consolidamento negli ultimi 15 anni è stato fatto sul cinema, sulla musica. Dobbiamo osare farlo sull'editoria non sul libro, ma proprio sul processo editoriale, perché il libro è il prodotto finale. Per arrivare a quello c'è tutta una filiera eh, che parte da un pensiero, che parte da un'idea, che parte da persone che, che ci lavorano su questo, eh, che creano anche un indotto produttivo eh, che è molto molto importante. Ci sono grafici, illustratori, tipografie, eh, persone che lavorano con la promozione. Cioè non siamo, siamo piccoli, non siamo i grandi editori del nord Italia, ma intorno a noi si muovono delle economie che sono anche delle grandi professionalità che in Puglia ci sono e che vanno assolutamente valorizzate, non perché dobbiamo eh, metterci il marchio della pugliesità, perché possiamo dire che da questo osservatorio che tra l'altro è nella culla del Mediterraneo, ehm, abbiamo uno sguardo che è uno sguardo che tiene insieme le culture. Mi fermo. Grazie Elvira, grazie. Eh, Alessio Rega, sei d'accordo? Sicuramente ci vuole, come appunto ha detto Elvira, per il cinema e la musica uh, qualcosa che possa equiparare anche l'editoria a questo, uh, creare delle, um, delle strategie ben più ampie, di più ampio respiro. Uh, poi ritornando a custodiamo la cultura in Puglia, fa un po' sorridere è che per esempio allo spettacolo itinerante siano stati attribuiti più fondi rispetto all'editoria, ai giostrai sono stati dati più fondi rispetto all'editoria, in parole povere. E non so quanto sia, insomma, equiparabile alla cultura questo. Um, poi c'è sempre il discorso di questa legge che ferma il palo e speriamo davvero che adesso possa, insomma, trovare una concreta applicazione perché uh, questo è quello che ci aspettiamo un po' tutti da tanto tempo. Ora si sta creando la, la consulta di cui io faccio parte come rappresentante dell'associazione Pugliesi Editori e speriamo che davvero insomma, si possano ottenere dei risultati ehm, anche di più ampio respiro. Si... C'è bisogno di un sostegno da parte della regione anche per quanto riguarda quei processi di internazionalizzazione, se penso ad esempio alla fiera di Francoforte, che comunque è una vetrina importante per non solo l'editoria italiana, ma ovviamente anche per l'editoria pugliese, in quanto ci permetterebbe, eh, di entrare in contatto con realtà molto diverse dalla nostra e quindi confrontarci anche con altre esperienze. Insomma, c'è molto da fare, eh, secondo me. Eh, noi non abbiamo bisogno ovviamente di finanziamenti dati così a pioggia perché alla fine si sì, lasciano il tempo che, che trovano, insomma sono utili al momento, ma ci vuole una strategia di, di lungo raggio, medio-lungo termine. Ecco. Grazie Alessio. Agnese Manni, eh, prima ti ha nominato rispetto alla piattaforma il dottor Bruno e quindi eh, pensiamo ad un progetto di più ampio respiro, come hanno già detto, quindi come quello che ha riguardato la musica e il cinema, possiamo pensarlo anche per l'editoria e pensiamo a fare comunità, no? Ah, io sono contentissima di questa cosa che, che dice il dottor Bruno e che non sapevo della, della legge ripresa in mano perché eh, se ben la ricordo ma direi di sì il, il tema sotteso uh, a quella legge era la promozione della lettura uh, quindi uh, non i finanziamenti uh, che Uh, diciamocelo sono stati molto utili eh, sia quelli regionali che quelli statali perché poi siamo delle aziende eh, con i, come diceva Elvira i grafici e, e gli impaginatori e i tipografi da, da pagare uh, però io credo che quello che che conti e che conti non solo in questo momento eh, sia la, la promozione della lettura perché quello costruisce eh, il nostro pubblico ma anche eh, una comunità dicevi tu Anna Maria diceva prima Elvira eh, che è sociale ma eh, costruisce anche una, un territorio economicamente più forte più solido eh, I paesi dove gli indici di lettura sono più alti sono quelli che eh, hanno un indice di, di ricchezza maggiore. E eh, eh, l'altra cosa che, secondo me, è molto importante, su cui insomma bisognerebbe eh, fare un ragionamento molto serio, è quello della, della formazione, eh, perché sì, noi abbiamo tantissime competenze, tantissime ehm, capacità e eh, eh, anche talenti eh, in, in Puglia, però eh, ci sono delle professionalità che mancano o per formare le quali bisogna eh, spostarsi eh, e invece secondo me sarebbe importante che si trovassero in casa. Esattamente, trovare, le, trovare in casa la possibilità di formare persone che poi, alle quali puoi dare il lavoro. E allora, Giovanni Turi, eh, quando prima parlavo del fatto che Terra Rossa non, ha, non è una casa editrice storica ma che in realtà è, una, è tenace, io mi riferivo proprio a questo, cioè alle competenze che avete nella casa editrice. Sì, noi chiaramente, eh, io innanzitutto sottoscrivo le, le parole del Vira Zaccagnino, e eh, quindi... Sarebbe importante a pensare all'intera filiera del libro e, come accennava credo prima Leonardo Palmisano, porre anche molta attenzione alle librerie, perché sono forse quelle che stanno patendo di più eh, questo momento e il, il dato la, le vendite online sono salite al 43% sul totale, quindi sono credo, quasi raddoppiate nel giro di un anno e... Eh, questo può diventare un problema perché un conto è vendere i libri, un conto è ragionare intorno ai libri e lì chiaramente gli spazi virtuali aiutano ma non sostituiscono, quindi porre attenzione all'intera filiera del libro e anche in particolare alle librerie indipendenti perché in Puglia ne abbiamo diverse che lavorano, lavorano bene e che non, non sono sicuro potranno oh, appunto superare il giro di bua di, di quest'anno e sarebbe un peccato perderle. E poi appunto mh, cercare anche di eh, sprovizzare la, la nostra produzione editoriale incentivando appunto un'ottica di confronto con eh, la, il mercato nazionale. Quanto alle professionalità devo dire che sì, senz'altro è importante trovarle in loco, ma Ce ne sono tante qui, qui da noi e tantissimi addetti ai lavori poi finiscono in realtà per andare a lavorare altrove. Quindi in realtà forse più ancora che il discorso formativo è quello poi del riuscire a trattenere e mantenere quelle persone che la formazione l'hanno fatta, ce l'hanno e sono di altissima professionalità ma non trovano poi da noi modo di, di essere impiegati. Esattamente. Eh, Roberta Magarelli, prima eh, Alessio Rega lanciava anche eh, l'idea dell'internazionalizzazione, che è una cosa di cui effettivamente si parla sempre, ma non si compie mai. E questa è una delle cose a cui la Regione potrebbe decisamente pensare. Quindi, come abbiamo, eh, come insomma, partiamo no? dalla Puglia in tante persone sono per fare a saloni del Libro Importanti, a Fiori dei libri Importanti, sarebbe eh, fondamentale e necessario anche spostarsi al di là dei confini nazionali. Eh, Roberta, di cosa ha bisogno l'editoria, secondo te, per di ripartenza del 2022. Allora, tenendo presente che io continuo a ritenermi una musicista prestata all'editoria, quindi non mi sento di dover dire cosa serve all'editoria. Cosa serve all'editoria musicale? Sì, però, questa netta differenza tra eh, la concezione della musica solo come spettacolo e non come invece una forma di divulgazione eh, culturale importante, eh, è quella che fa più soffrire eh, la mia attività, che è quella invece dell'editoria. Cioè l'editoria è strettamente collegata al mondo della musica, però non ha le stesse eh, possibilità, non ha gli stessi appoggi anche finanziari. Okay? Quindi io sono d'accordissimo con Elvira, sono d'accordissimo con Giovanni. Ehm, io la soffro da, da sempre questa, questa situazione, la mia casa editrice vive da 16 anni ormai e dal primo momento io soffro so, so, il problema che eh, non sono oggettivamente una casa editrice pugliese. Sì, il pubblico de, de, de, uh, degli autori e musicisti pugliesi bravissimi, per carità, ci mancherebbe, però il mio lavoro è spostato assolutamente a livello nazionale e le, le, i veri numeri li fanno le, fanno le, le che vendono fuori dalla Puglia e addirittura in qualche caso fortunato anche fuori dall'Italia. E quindi per me sarebbe molto importante invece non avere questo gap eh, che è, è comunque di chiusura, d'accordo? Noi siamo tutti pugliesi, quelli che lavorano all'interno della casa di editrice, tutti i miei collaboratori sono pugliesi, hanno ragione Giovanni, ce ne sono di bravissimi, non abbiamo bisogno di andarli a cercare fuori. Eh, però, poi, magari, poiché l'argomento che noi trattiamo, eccetera, non è strettamente legato alla Puglia, è, un, eh, è purtroppo una fetta di mercato che io perdo e una possibilità che io, eh, economica che io perdo nel momento in cui non sono, non sono ascoltata. E questo è capitato, ripeto, dall'inizio, da quando io ho cominciato questo, questo lavoro. La musica è assolutamente un linguaggio internazionale ma non significa che noi eh, operatori pugliesi non siamo in grado di portare eh, il linguaggio internazionale in giro quindi non abbiamo bisogno di rimanere concentrati nella nostra regione Bene, grazie Gino Dato eh, è servita quindi custodiamo la cultura? Ma io credo eh per non essere polemico, di voler sottolineare come non avevamo bisogno del Covid per eh, provare a rilanciare le sorti dell'editoria pugliese. Sono molti anni che proviamo, anche con l'aiuto della Regione, che proviamo a vincere una sorta di gap che ci divide... E da altre realtà soprattutto per alcuni aspetti strutturali tra gli aspetti strutturali c'è sicuramente la debolezza per esempio della rete distributiva non soltanto in puglia ma in tutto il mezzogiorno e la il nostro confino in aree marginali per quanto riguarda la capacità di lettura e, Dobbiamo auspicare che ci sia una ripresa strutturale delle case editrici che quindi tutto ciò che a noi può venire eh, deve essere legato a quelle che sono le capacitazioni eh, di, una, di una impresa culturale eh, di stare sul mercato e di poter uscire dai confini eh, del mezzogiorno. Da questo punto di vista, per esempio, io credo che sia stata positiva l'azione svolta eh, nel campo delle fiere, perché eh, da che c'è il Salone del Libro di Torino, io ricordo che anno dopo anno si è rafforzata, per esempio, la presenza di uno stand pugliese. Eh, diffido fortemente dalle iniziative che eh, promuovono soltanto... La, eh, come dire, la promozione della lettura, finiscono con, col favorire semplicemente eh, come dire, eh, i senatori dell'editoria italiana. Eh, sarebbe invece anche opportuno che eh, ci siano strumenti e, eh, e possibilità per tutti gli editori. Quando parlo di, di rafforzare la capacità strutturale di una casa editrice, io immagino che, per esempio, la regione potrebbe eh, giocare un ruolo eh, primario nel promuovere l'immagine delle case editrici, così come l'economia pugliese nel passato è stata capace di... Eh, lanciare la peculiarità di alcuni prodotti in tutto il mondo non, non vorrei che banalizzassimo eh, questa comparazione il libro deve essere come eh, un buon bicchiere di vino o come un, un olio sopraffino cioè dobbiamo avere queste capacità e queste peculiarità che possono venire eh, soltanto se eh, le istituzioni in qualche modo danno le autostrade per poter connetterci con il sistema culturale eh, nazionale. Grazie Gino. Autostrade per connettersi al sistema nazionale. Intanto, mi scuso, devo salutare Elvira Zaccannino perché so che aveva un impegno, quindi deve correre. Ho un urgente impegno familiare, quindi vi saluto tutto, tutti, vi ringrazio, tutti e tutta. Eh, seguirò poi il resto della diretta e ci incontriamo presto, da qualche parte. Anche online, grazie, salve. grazie. Grazie, grazie Ecco, ora mi sentite. Dicevo, io approfitto del saluto di Elvira per ricordare a tutti che l'incontro di oggi in realtà sarà soltanto, è soltanto un appuntamento, diciamo, eh, che anticipa quello che poi ci sarà in presenza durante Lektore in fabula 2021, quindi ci incontreremo anche con i responsabili delle associazioni per aprire un tavolo proprio sull'editoria e quindi per parlare di quello di cui stiamo discutendo oggi. Quindi parlavamo di queste autostrade per connetterci ai sistemi nazionali. Carla Palone, sei d'accordo? Sì, sono, sono d'accordo, mi piace anche la frase, l'autostrada per connettersi al nazionale, siamo d'accordo su questa cosa, viva la regione Puglia che l'ha fatto in questi anni, io ricordo che ero vicepresidente dell'associazione Editori Pugliesi quando abbiamo iniziato per la prima volta ad andare in fiera, andavamo a Torino e effettivamente anche con un minimo di contributo da parte della regione, però per me, permettono in qualche modo di andare fuori quelle che... Anche a anche a Francoforte, siamo stati insieme, anche a Francoforte. Eh, e quindi ci ha permesso sia di fare il sistema tra noi, che questa è una cosa fondamentale, perché lo dobbiamo dire, eh, sono come io dico: sono come i commercianti, guardiamo sempre quello che succede a quello d'accanto, però non guardiamo mai quello che succede all'interno delle nostre attività. Ed è grazie alla Regione che siamo riusciti in qualche modo, con queste esperienze, a fare anche uno stand unico. Eravamo tutti sotto lo stesso tetto, sotto il tetto di Ape, Associazione Pugliesi Editori quindi ci sentevamo rappresentati eh, all'inizio mi ricordo con Gino ma anche con, con Leo eh, vendevamo i libri tra noi, se Gino mancava o Roberta mancava, facevamo promozione non della nostra casa editrice ma della casa editrice dei, dei nostri colleghi perché in quel momento eravamo i pugliesi non era la Gelso Rosso o, o un'altra casa editrice questo è fondamentale, uno eh, quindi, quindi ringrazio la regione per le fiere, per quello che ha fatto in passato e mi auguro che questa possa crescere ancora di più. E, mh, devo contraddire però Gino perché per me la formazione della, e la promozione della lettura sono fondamentali. Noi possiamo fare dei lavori bellissimi eh, con degli autori che scrivono e fanno sognare in qualche modo anche con delle vendite in qualche modo discrete però abbiamo bisogno di una mano per farci conoscere questo è quello che, eh, che almeno io come vedo io l'editoria è quello che chiederò che chiedo eh, alla regione anche a, a nome di altri promuovere la lettura sfruttate ecco, sfruttate le nostre pubblicazioni anche per far conoscere eh, la regione Puglia fuori la regione perché all'interno meno male da soli ce la facciamo, riusciamo a, uh, a dare un'identità a quello che pubblichiamo. Fuori eh, eh, possiamo competere ecco, con, con altre regioni, possiamo competere con altri colleghi uh, anche a livello nazionale. Ovviamente parliamo di piccole editoria, editoria indipendente, quella editoria che racconta un territorio. Eh, attraverso poi i libri ci sono i film. Uh, tra pochissimo tra l'altro uscirà la di Gabriella Genisi, la di Bosco, Gabriella è una di noi, Gabriella è una che uh, ha preso il treno con noi, ha condiviso Torino con noi, uh, si è fatta strada da sola con il nome della città, con il nome della, della regione Puglia, ecco questo che è quello che chiedo alla regione di avere un po' più di attenzione per quello che raccontiamo e quello che facciamo. Tutto Grazie Carla, Leonardo Palmisano sei d'accordo con uh diciamo, questi strumenti che la regione dovrebbe dare a tutti i editori. Io gli... penso, faccio una riflessione anche come, come autore, perché ho visto i miei personali dati di vendita durante il lockdown, io ho venduto moltissimo sulle piattaforme online, ma proprio tanto. E questo da una parte mi conforta, dall'altro, mi porta a dire quello che ho detto all'inizio del lockdown più severo um, all'assessore Capone, e cioè che forse avremmo bisogno di costruire una promozione della lettura e una promozione delle imprese ehm, presenti nella cultura, nella produzione culturale, su delle piattaforme. Ora, è chiaro che mettere su una piattaforma, ci ha provato Franceschini, secondo me non in maniera molto precisa, non è una cosa facile a dei costi. Noi lo stiamo facendo. Noi lanceremo da qui a una quarantina di giorni massimo sul web una piattaforma che nasce dall'esigenza di certificare eticamente chi sta sopra, il tema di fortissima attualità, e in questo momento con lo spazio che proprio oggi abbiamo acquistato potremmo ospitare 50.000 volumi in termini di audiolibro di un'ora ciascuno. Perché dico questo? Perché penso che l'audiolibro sarà come dire, uno dei mercati più promettenti del futuro, non soltanto perché aumentano coloro che vedono meno in virtù del fatto che si alza l'età media, del lettore e che i lettori forti sono lettori mediamente sopra i 50 anni ma perché i nostri adolescenti tendono più ad ascoltare che a leggere è una difficoltà tutta europea quella di non saper leggere un testo di media complessità specificamente italiana l'audiolibro è uno strumento ed è anche uno strumento per chi non vede quindi ha una sua dimensione di welfare perché parto da questo cioè da, da una piattaforma, perché sulle piattaforme noi non soltanto possiamo promuovere le imprese, ma abbiamo bisogno di promuovere la lettura. Io non sono d'accordo con Gino. Per me il libro è l'esito di un processo sociale, produttivo per noi, perché ho una visione industriale del lavoro che faccio come editore e come produttore di, di contenuti. Un processo sociale che significa che se io non promuovo la costruzione del pubblico attraverso dei momenti di aggregazione intorno ai temi era un'altra delle proposte che ho fatto a Loredana quando parlavamo prima del lockdown delle community library e delle possibili potenziali comunità di lettore intorno ai temi e faccio un esempio banalissimo come posso io popolare una biblioteca magari mi rendo conto che c'è un grande interesse a un tema quale può essere la cucina o il calcio no? A quel punto che faccio? Aggrego delle persone intorno a quell'interesse invitando degli autori che sono ovviamente noti ma quelle persone le vincola dei progetti lettura che sviluppano altri interessi. Questo moltiplica non soltanto l'interesse intorno al libro in sé come prodotto, quindi non più come prodotto che teniamo o alle spalle o sul comodino quando facciamo delle dirette, ma come prodotto industriale. Nello stesso tempo mi innalza i tassi di lettura dentro il territorio e di vendita. Noi abbiamo fatto un conto, noi regaliamo i libri con legalitria grazie al sostegno delle amministrazioni comunali, della regione eccetera. Questi progetti di lettura, 2500 ragazzi solo l'anno scorso, hanno triplicato il numero delle vendite di libri negli stessi territori in cui noi impattiamo, cioè ci dicono i librai guardate dopo le galitre i ragazzi sono venuti qui, non verranno tutti è del tutto evidente, è chiaro, la selezione c'è, no? non a tutti piace, piace leggere durante tutta la vita, L'appetito vi è mangiando. Noi abbiamo bisogno di sollecitare questo. Io, è un altro suggerimento che do al dottor Bruno, anche nella partecipazione alle fiere che io faccio a Torino nel, come dire, nello stand di Lega Cop, ma dall'anno 21, se andiamo a Torino, voglio esserci anche dentro, ospitato nello stand della regione Puglia. Forse avremmo bisogno di, come, dire, come diceva Giovanni, entrare in una dimensione che non è più quella della promozione locale. Perché noi come contenuti, non tutti, ma gran parte di noi, come contenuti, come qualità degli autori e come qualità del lavoro editoriale che c'è dietro, cioè pochi sono gli editori che pubblicano ancora con delle sbavature, ce la giochiamo con grandi editori. Guardate la qualità media dell'editing fatto da Einaudi e Mondadori negli ultimi anni si è abbassata notevolmente. Io ho letto delle traduzioni dal francese terrificanti fatte da, da Einaudi. O da, o da Rizzoli. Come contenuti noi ce la possiamo abbattere? Allora, forse è il caso, come dire, di darci una veste che è veramente di promozione di un settore imprenditori forte. Forte perché? Perché c'è un dato che noi dimentichiamo. È vero che i grandi editori nazionali, le major, fanno grandi volumi, ma guardate che fanno grandi debiti. Se io vado a vedere, e questo è tipico del settore italiano perché si legge poco in tutte le regioni d'Italia, se io vado a vedere invece la quantità e la mole di fatturato dei redditori pugliesi e quanto, quanto invece incide il debito sul fatturato, noi stiamo molto meglio delle major italiane. Questo è un dato, e so che l'assessore Braia è sensibile al dato del fatturato del debito e dell'economia industriale, è un dato che ci deve confortare per fare che cosa? Per muoverci su un territorio nazionale, adeguatamente promosso. Io metterò a disposizione di tutti, gratuitamente ve lo dico, la nostra piattaforma che si chiamerà l'iSkill dove però so che avrò purtroppo un costo produttivo elevato nello spazio perché molti pensano che il dato viaggia nel cloud no ed è un tema che va affrontato a mio modo di vedere e sollecito il dottor Bruno ma so che non è lui diciamo la persona ma è una cosa che va ragionata in giunta è un dato che deve come dire vedere insieme l'assessorato alla cultura e l'assessorato all'innovazione l'attività produttiva cioè se noi la pensiamo in questi termini anche la legge straordinaria che aveva agnese la mano di tuo padre dietro è una legge che finalmente arriva a traguardare un obiettivo riconosciamo le imprese di pugliese come pezzo di una filiera nazionale che hanno una loro dignità anche quando impattano su quelli che sono i mercati nuovi perché perché le piattaforme quelle generaliste se non adeguatamente eticamente certificate dico io ci ruberanno i contenuti e lo stanno già facendo, ma andranno a mescolarsi con altri contenuti. Allora io preferisco farmi promozione sempre più dentro piattaforme che sono filtrate. Se posso farlo anche con il sostegno, non come dire ristorativo, ma un sostegno che sta dentro un quadro necessario. Se posso farlo dentro un quadro di maggiore complessità che deve vedere la partecipazione della giunta ci metterei anche l'assessorato all'istruzione perché alla fine se non leggo gli studenti il pubblico non me lo formo mai questo forse è un errore che abbiamo commesso rispetto al cinema non abbiamo un pubblico particolarmente formato in, in Puglia se lo faccio inter intersecando i settori probabilmente riesco finalmente ad avere delle misure complesse che creeranno selezione tra noi inevitabile molti non tra i presenti mi auguro ma molti nostri colleghi e competitor moriranno. Ma quella selezione e so che anche questo anche su questo, l'assessore Braia è d'accordo, innalza la dimensione produttiva e cosa a cui io tengo per questo ho scelto la forma cooperativa. Innalza la dimensione occupazionale, con la quale noi dobbiamo traghettarci a, al mondo dei giovani pugliesi aspiranti, aspiranti editor, come diceva Giovanni. Tra l'altro, Giovanni, i miei editor bravi bravi sono calabresi. <ride> Grazie Leonardo Palmisano e che tra l'altro insomma hai dato una marea di spunti Io mi auguro che tutti quanti accolgano la possibilità di usufruire di questa piattaforma in modo gratuito per gli audiolibri perché effettivamente poi l'audiolibro è una sorta di abitudine ecco, io che sono una lettrice forte devo dire che li ho approcciati con tantissima diffidenza e invece mi sono dovuta ricredere e sono contenta di averlo fatto Allora io le conclusioni le lascerei a Dottor Bruno perché eh, gli stimoli e le, le, eh, insomma, le, le sollecitazioni sono arrivate da ogni parte per cui Dottor Bruno chiederei a lei di trarre le conclusioni ricordando ancora una volta che in realtà questo è un appuntamento semplicemente preparatorio di quello che poi eh, ci sarà durante il in favola 2021, prego sì, grazie ancora Beh, è difficile riuscire a proprio trarre delle conclusioni però una battuta credo che effettivamente un discorso dell'audiolettura è un discorso che va, va seguito, anch'io che sono un lettore che poco ero a pezzo anche i sistemi diciamo, digitali, sono poco social e quant'altro, adesso ho imparato, venendo in macchina, in ufficio, ad ascoltarmi i, gli articoli di giornale di Repubblica, sentendoli nell'auricolare o nella macchina direttamente. E devo dire che diventa piacevole, insomma, perché trovi, sfrutti quel, quel momento anche nel, leggendo sostanzialmente. E magari anche con la voce dello stesso autore, che diventa particolarmente, eh, come dire più attivato da questo punto di vista. Ora, eh, chiedo scusa, io non sapevo che della, il della papà della dottoressa Manni fosse insomma, uno degli autori della, della legge, perché credo che la legge contempli un po' davvero tutta la filiera dell'editoria, cioè o meglio, del concetto della lettura. Uh, si parla di sostegno ai non lettori, si parla di sostegno e di um, promozione delle librerie indipendenti, si parla di promuovere quelle autostrade di cui si è parlato, anche tra le librerie indipendenti, e si parla ovviamente anche degli editori. Ma non si dimenticano le biblioteche, non si dimenticano gli archivi, quindi è tutto veramente all'interno della legge, è riportato ed è, è scritta in una maniera incredibile, perché è molto snella come legge, però ha tutti gli elementi per eh, ricomprendere eh, veramente l'intera figura. Ora, eh, l'occasione, credo, della costruzione di un piano, del primo piano della lettura, potrà essere lo strumento, seppur non in termini giganteschi da un punto di vista finanziario, però potrà essere lo strumento per cominciare a tracciare le basi eh, per un'azione di sistema perché io ritengo che uh, molte cose sono state fatte in regione, però come si diceva prima, un po' a compartimenti stagni, quindi senza una visione unitaria delle cose che portino, uh, come dire, a, che puntino tutti verso uh, l'obiettivo di incrementare la produttività del settore attraverso l'insieme Quindi se... Io finanzio, ad esempio, attraverso i piani, i piani della cultura, finanzio delle iniziative che fanno riferimento a iniziative di nelle scuole o della promozione all'interno delle biblioteche di un tema di cui si, si parla tanto, che ritengo essere uno degli elementi fondanti per cercare di veramente incrementare il livello della lettura. Però tutto questo è non diciamo finanziato o meglio guardato in un'ottica di sistema, queste azioni si disperdono questo è il mio quello che ho potuto vedere, stesse volentieri magari queste azioni che a volte addirittura diventano tra loro concorrenti e controproducenti si parlava prima di, di, di azioni di promozione della lettura non si è fatto nome, non ne faccio neanche io però spesso e volentieri quelle diventano poi situazioni che o che diventano sterili oppure che fanno concorrenza sleale in altre iniziative che si fanno sempre nel mondo del, della lettura. Quindi ecco, credo che davvero iniziare a ragionare tutti insieme in un'ottica di visione eh, anche imprenditoriale e sotto questo aspetto quindi è importantissimo prevedere anche non solo le misure del Recovery Fund, ma anche le misure legate alla, al prossimo Pio Fesra. E quindi quando parlo del prossimo Pio Fesra, parlo di competitività per le piccole e medie imprese. Leonardo parlava di produttività, parlava di imprese. Quindi individuare delle azioni specifiche, si parlava del fatto di, di queste autostrade digitali, si parlava della del sostegno a queste iniziative. Benissimo, queste sono tutte iniziative che possono trovare tranquillamente sponda nell'ambito delle, delle misure dei, dei fondi comunitari. Uh, si è parlato del cinema, si è parlato della musica, non dimentichiamoci che il cinema continua ad essere sostenuto, la produzione cinematografica continua ad essere sostenuta attraverso i fondi comunitari. Nell'ambito della musica, il, il, proge il progetto il progetto, che viene anche citato a livello nazionale e anche a volte internazionale, è partito con l'iniziativa dei fondi, fondi comunali. Quindi sono tutte iniziative che devono guard, essere guardate dall'inizio per costruire una base solida di progettualità. Poi è chiaro che ci si candida e ce, ce la si può giocare, però è questo che va fatto. E probabilmente ma uh, ovviamente voi sarete più bravi più di me in questo, probabilmente siamo stati un po' più deboli sotto questo aspetto noi, come, come diciamo come filiera. Ecco, non ci siamo attrezzati per, per creare ad, ad oggi delle iniziative sistematiche che possano supportare tutto il, il, il sistema. E ovviamente prendo come, come, come, come quasi un claim del, del vostro nella nostra discussione, il fatto di non guardare ad un aspetto minimamente territoriale dell'immagine diciamo, dell della Puglia. Del resto anche nel cinema è stato fatto anche un po' questo, no? Cioè, da un iniziale uh, sguardo nel mondo del cinema come promozione della, uh, della Puglia cartolina, si è, invece, si è passato invece ad una... una Uh, azione che si rivolgesse più al sistema produttivo, indipendentemente dal, da ciò che si, uh, si promuove o meno, se è la Puglia o meno, perché la Puglia può essere promossa anche se, diciamo, si dà l'immagine che si sia in un paese siciliano, diciamo, da questo punto di vista. Quindi, uh, credo che uh, avremo certamente da lavorare, il momento è proficuo, sia perché appunto siamo in una fase di costruzione di tutti quegli elementi della, della norma, sia perché siamo nella fase di costruzione dei nostri strumenti di programmazione dei fondi comunitari, sia perché siamo in una fase di uh, costruzione anche di quelle che sono le risorse della Recovery Fund calate nella nostra regione. Quindi eh, benvengano uh, tutte queste iniziative che possono far, uh, far crescere in tutti noi delle, delle quindi delle idee e per costruire qualcosa di interessante. Grazie dottor Bruno, potremmo pensare anche ad un documento unitario poi da presentarle, e così da, da insomma avere le idee chiare rispetto a quello che di qui di cui c'è bisogno e che potremo fare come azione di sistema, così come ha detto lei. Io ehm, a me non resta che ringraziarvi, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Io ringrazio tutti voi per averci dedicato il vostro tempo e ringrazio chi ci ha seguito. Tra l'altro, vi invito ad andare a vedere i commenti e rispondere direttamente. Ce n'è anche uno che riguarda le traduzioni, ehm, per, insomma, le traduzioni nelle, nelle case editrici eh, pugliesi, e quindi magari potreste voi dargli la risposta più precisa. Vi ringrazio infinitamente. Io vorrei, con di Simone Boccuzzi far vedere alcune delle copertine che mi avete mandato perché ho chiesto ad ogni editore che ha partecipato questa sera di, eh, di insomma di, di mostrarmi e di mostrarvi eh, le due delle ultime uscite e allora io vorrei fare un invito a tutti i lettori che sono dall'altra parte perché so che ci siete e se non avete visto la diretta oggi sicuramente vedrete la registrazione nei prossimi giorni eh, in Puglia abbiamo tantissime case editrici eh, eh, che insomma ci offrono dei cataloghi infiniti, c'è cioè di tutto La letteratura per l'infanzia a, ai saggi, alla narrativa, ai romanzi storici, eh, il, insomma, libri che parlano del nostro territorio, c'è tutto quello che potete desiderare. Allora, invece di inseguire sempre l'ultimo bestseller, sempre l'ultima best uscita di grido delle case editrici nazionali, prima di farlo, diamo un'occhiata alle case editrici. Eh, che conosciamo, diciamo quelle che più vicine, perché sicuramente troverete delle scoperte incredibili e vi affezionerete anche agli autori che hanno, che ripeto non sono soltanto autori regionali e a proposito di traduzioni, le traduzioni le fanno e come. E allora a me non resta che darvi appuntamento per la prossima settimana, grazie a voi per aver partecipato, l'ultimo appuntamento di questo primo ciclo di Leggere Parole si terrà martedì prossimo 9 febbraio alle 16.30, parleremo del capitale culturale insieme eh, con Francesca Pietroforte, Aldo Patruno, Ines Pierucci e Vincenzo Bellini. Eh, L'appuntamento sarà condotto da Oscar Bonamano con la partecipazione di Marco Panara di Repubblica. Grazie a tutti per essere stati con noi, arrivederci. Bene.